Cioè, mi è piaciuto tutto dell'esperienza che ho vissuto, nel senso che eh, ho avuto l'opportunità di, di, di, di immergermi in una realtà, che è la realtà della vita, in una maniera nuova, in una maniera eh, introspettiva, eh, collegata a quello che è la roccia, quindi la vita che vivi vista in verticale, riesci a sviluppare delle delle alternative, riesce a risolvere delle, delle problematiche che normalmente nella vita reale hai delle grandi difficoltà. Ma dal punto di vista aziendale assolutamente consiglio, ma nella maniera più assoluta, perché... Cioè il problem solving eh, lo risolvi così, sembra un paradosso dire ma vado, mi arrampico su una parete, cosa c'entra eh, nell'ambito lavorativo? Assolutamente c'entra perché è lì che trovi soluzioni, è lì eh, dove hai una calma, una tranquillità tale da poter eh, risolvere quello che eh, ti si pone nel, nella vita di tutti i giorni lavorativa in una maniera più calma in una maniera molto molto più eh, concentrata, lo consiglierei non solo agli imprenditori ma a qualsiasi persona eh, che vuole eh, innalzare eh, il proprio valore perché riesci ad entrare dentro a scoprire quello che sono le tue paure, i tuoi disagi e, e queste paure e disagi escono li vedi e vedi che non sono poi così male e li accetti. Quindi lo consiglio veramente a qualsiasi persona che vuole, che si vuole bene, che si vuole bene sostanzialmente. Grazie, Grazie a te. Tu fatichi perché c'è questa confusione di base. Ecco, cioè, come, come fai a leggere le opportunità? Per leggere le opportunità tu devi definire per avere un'azione. Perché se tu non hai i punti di riferimento, sei persa. E non vedi la luce perché tu non sai dove devi andare. Nella fatica tu alteri, quindi tiri, sì. utilizzi fatica cercando di andare ad alterare la tua condizione al posto di sostenerla. Questo di te, allora, quando tu pensi tutto, tutto niente niente, quindi appiccicarti totalmente, in realtà crei un rapporto di parallelismo. Cioè non incide da in nessuna parte, non c'è relazione se tu ricerchi lo stazionamento come fai a muoverti? sei in conflitto per forza quindi che fai? crei solo tensione ma perché? perché non c'è trasformazione è, diciamo il divenire non promuovi il trasferimento di peso da un appoggio a un altro appoggio il peso è solo su uno non può essere su tutte e due perché se no hai solo, solo cambiato piano ma in realtà sei sempre, sempre ferma inchiodata se tu ti metti e distribuisci il peso pari però intanto, intanto definiamo i punti certo intanto no non no, ci, ci vedo eh perché tu devi decidere